che non finisce mai, è il passo che dovrai imitare, per liberarti del male d'amore, così ballando meridionale, come la taranta, di pizzo Sempre sì. una copia, va Scrittori in pano, libri stampati in topori Sarà quanto il a Tu sia vinto e da video, destino, sogni Sarà, io ti Buonasera Allora maestro, per questa prima fase sarà sarà colui che premierà, premierà questo giovane studente che è stato colui che ha realizzato, che ha realizzato il logo della diciottesima edizione della Sagra del Casatirlo che ha vinto diciamo, un vero e proprio concorso, eh, sono arrivati ben 18 lavori. Passo la parola al Presidente che illustrerà un po' le finalità e il percorso avviato con le scuole della provincia. Beh, dunque, noi già dall'anno scorso abbiamo... In verità, con la collaborazione del professore Francesco Capasso, un nostro compaesano, abbiamo parlato e abbiamo considerato che il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole è sempre più valido ed importante. Per cui, abbiamo fatto, preparato un bando, l'abbiamo trasmessa alle scuole e le scuole hanno risposto. Quest'anno sono arrivati ben 14 lavori, 14 lavori, tra cui poi uno solo poteva essere scelto ed è quello del nostro Morlando Ander. Quindi un applauso forte a questo ragazzo e, e stasera il nostro maestro Lucio Allocca gli consegnerà eh, la targa ricordo e in più il premio che è stato bandito. Questo lo consegniamo però nelle mani del professore per una questione di, eh, di, di, di, di responsabilità. Va bene? Quindi eh, Francesco. Scusate, vi devo chiedere una cosa siete tanti ma state tutti quanti con la ferla di, di casatillo in mano perché l'applauso per questo giovane artista non mi è piaciuto lo voglio più forte oh, benissimo ecco. ecco a te complimenti la strada dell'arte è dura ma chi ha eh, capacità con una volontà e con un pizzico di fortuna che tu ti meriti, vedrai, di artisti giovani in questo, in questo momento come insieme ne abbiamo sempre bisogno. Complimenti a te. Altro applauso forte, Lascia, eh, posate, fate casadire di tasacca, usate tutte e due le mani. Ah, qua c'è stato quello che è un po' il motore del mondo, i grandi artisti. Eh, Michelangelo eh, Raffaello e gli altri insomma avevano sempre bisogno di qualcuno che le aiutava di solito erano le chiese senza gli affreschi nelle chiese e senza i soldi dei grandi mecenati come si faceva e quindi la Pro Loco di Sant'Arpino incoraggia materialmente il nostro giovane artista lo passo? in bocca al lupo e alla prossima mostra personale Ciao! Ciao! Pestia numero 6 Ma sizza, Povero, mo, cosa fa di te? E te le le pa barella, attentate via! Tra i maghi e cinque lì! Non avviene, non sala! Lascia come la ma ma ma si è! Ma che ne che tutto il po'? Vieni giù, cappettà! Cicchigna, chi sta a mutare? Ormi, vado in gabriaco! Ormi, vado in gabriaco! The mother of the mother of the grammar, the father of the mother of the mother of the mother of the mother of the mother of the mother of the mother